Bentornati al Weekly Nick. In Ucraina, come potreste aver già sentito, è successo il boom boom. Dei primi giorni in cui sentivamo delle milizie ucraine che addestravano i civili all'uso di armi da fuoco e molotov, al 24 febbraio 2022 in cui diventa virale il famoso video della città di Kiev che suona l'allarme aereo e bomba. Sentire i telegiornali e continuamente cercare di stare al passo con gli avvenimenti è quasi impossibile. Putin ha prima dichiarato il riconoscimento dell'indipendenza delle regioni del Donbass all'Ucraina, Poi ha mandato truppe per, a detta sua, aiutare i separatisti. Poi ha deciso che anche il resto dell'Ucraina aveva bisogno di una mano per purgarla dei nazisti, i fantocci statunitensi, eccetera, eccetera. Come? Muove le piedine da est, avanza velocemente il generale Olav Melnik, che difendeva Mariupol, viene in di controllo della città, ma soprattutto spiando la strada per avvicinarsi a Odessa, Di posizione assassina degli amici ucraini. che presiede dal 2014, si dice favorevole all'acquisto del Viv nel giro di due giorni, la prima di Ucraina di Ucraina di Ucraina. Con gli NPC in televisione, i tardarelli nella vita reale che continuano a discutere di Ucraina e Russia e criticare qua e là, magari alcuni di voi hanno cominciato a cercare di informarsi per conto loro, a filtrare il caos informazionale per capire tutto l'oggettivamente capibile sulla vicenda. Ma non, non si, si capisce, capisce un cazzo. cazzo! Le uniche cose che ci si ricorda generalmente, almeno per i normi, sono Putin cattivo, Zelensky buono coraggioso, poveri i bambini ucraini, mangio il sapone. E poi ci sono i più ribelli che... No, Nato cattiva, si espande verso... Est, Zelensky drogato, buga buga banale, dei bambini africani non mi importava, ipocriti. Pur ammettendo che no, dei bambini ucraini non me ne frega un cazzo, e anzi, piuttosto andrebbero dati da mangiare ai bambini ucraini affamati per sfamarli, la verità, come spesso accade, sta circa nel mezzo, e io la so. Per questo mi hanno esortato a produrre un episodio sulla questione, per avere la prospettiva più giusta da adottare, raccontata da una fonte affidabile e imparziabile Per arrivare alla vera verità, bisogna anche sentire la gente in loco, però. Quindi, l'ospite dell'episodio di oggi è un ucraino. Sei pronto uno dimmi? Oh, signor Ruiti, aspetta, sto arrivando. Gesù Kuala, ma come sta arrivando? Ma va al sicuro, poi registriamo, per carità. Amica sono in Ucraina, pare, vale, sto a Napoli. Ci aspetta come Napoli? Eh, ci vivo, bro. E quindi adesso dove corri? Eh, a prendere il treno. Perché dovrei essere già lì in studio. <ride> ah, ma quello di prima l'ho perso. Allora vai, vai, corri a prendere il treno, che sennò non registriamo mai più. Signor un ucraino, benvenuto al weekly nick. Già, yeah, questa è la prossima, non buttato tutto. Bravo, parole in ucraino a caso per far capire che lo sai davvero. Intanto la prima cosa che ci si chiede per scambio interculturale di solito sono le parolacce, quindi eh, insulti in ucraino? Eh, no, mi sono abbastanza abituato all'italiano. Faccio finta di non aver sentito. Insulti in ucraino? Ma perché... Ah ho capito Che vuol dire? Beh non lo so però è abbastanza pesante Ok veniamo però al punto Da quando è partita la guerra in Ucraina Cerco un ospite ucraino a cui fare un paio di domande Ah e... sì, certo. La prospettiva di uno che è indirettamente coinvolto è spesso. No, non me ne frega un cazzo, cazzo, cazzo dalla tua opinione. Se sei ucraino, sei pro-ucraina e eh, vabbè, saltiamo oltre. Ma vorrei sapere qualche aneddoto magari sull'essere ucraino in questo periodo. Avere parenti ucraini lì dove succedono le cose brutte agli slavi. Allora, il 26 febbraio eh, mi hanno detto dei miei cugini che vicino al radar militare c'è stato lo scoppio di una. Cioè, ma dici proprio una. Eh sì, proprio una. Non un missile No, no, direi proprio una bomba E come lo sapevate? Ma perché una bomba esplode e basta Un missile che arriva dall'alto Prima del botto senti anche il Ah sì? Eh sì Ah sì? Eh sì ho oh, capisco Ma i tuoi parenti o amici ucraini che vivono lì? Cioè come sono in pericolo, stanno bene, cosa senti? Ma eh, in realtà non è che siano in gran pericolo Fa solo un po' paura che si sentano spesso esplosioni in lontananza Ma è vero che in Ucraina è pieno di nazi come ha detto Putin cioè non so chi intendesse esattamente, ma ha notoriamente detto drogati nazisti, denazificazione. Mi viene difficile da pensare che l'abbia tirato fuori così dal niente, dal buco di culo come insulto random. Cioè c'è del vero, magari qualche scandalo qua e là con la droga, qualche inciucio nazista di politici. Cioè, io presumo sia incazzata, però non, non è che abbia sentito più di allora tanto Allora ti spiego. Eh, L'Ucraina è un paese bellissimo e ricco di tradizioni. Oh no. E c'è una piccola, ma ti dico sinceramente, piccolissima pecca. Oh no. Eh, un piccolo gruppo di persone che da sole macchiano tutta la nostra reputazione. Oh no. E noi facciamo di tutto per tenerli sotto controllo, fare in modo che non aumentino troppo. Senti, dillo e basta, sono pronto. Siamo pieni. Di ebrei, oh no, eh, sì. purtroppo è così, ma non, non c'è qualcosa che potete fare a riguardo senza aspettare di essere invasi da un impero malvagio, cioè, non potete che cosa posso farci? Persino zio Adolfo ci ha provato e ha dovuto scappare in Argentina per non essere trucidato. Figurati ora che il presidente è un ebreo fantoccio degli Stati Uniti. Ma non dico per forza politicamente, cioè anche nel vostro piccolo a livello di quartiere, magari trovandoti con gli amici, con le spranghe. Vabbè, ah quello sì. Io e i miei soci facciamo notti feroci, in cui diamo fuoco ai froci, inchiodiamo negri a croci. Minchia, robe atroci. Ma gli ebrei sono perspicaci, ah, sì. si nascondono in sinagoghe blindate che per entrarci sono 66 shekels. E eh, vabbè, eh, si fa quel che si può. Eh, Com'è? Ebreo? Ladro. Cosa ladro? Ebreo ladro. Ah, beh, ok, ma come si dice ebreo in ucraino? Ah, si dice judh. <ride> cioè, come proprio judh? <ride> Cioè devi proprio sputare. Mia nonna li chiamava sempre così. Ah giusto, uh, devi insegnarmi cose ucraine, che così recitando la memoria riesco a sembrare un esperto della situazione geopolitica. Mm, fammi pensare. Mm, mm, mm. Mio zio fa parte dell'esercito e nei posti di blocco mi ha parlato delle domande che fa alla gente che non ha i documenti per capire se non sono ucraini. Per esempio, visto che l'Ucraina è un po' diverso, i russi non sanno benissimo dire certe parole tipo Paglianezza. Come? Ripeti? Paglianezia. Paglianezia. Pa Paglianezia. E che vuol dire? Eh, non so, è tipo il nome di un cibo. Ma non si capisce che non sono ucraini già dal fatto che non parlano ucraini? Beh, ma non sono domande che fai nel paesino contadino dell'Ovest, eh, le fai a Kiev, dove spesso la gente, anche ucraina, parla russo. Ah, ho capito. E se non lo sanno dire? E spari a vista. E se sono ciechi? Spari a bruciapelo. E se sono Calvi e glabri, non so, dalla chemioterapia. Li gambizzi. E se non hanno le gambe? E ridi di loro. Facendo gli slav squat. E ballando il tip-tap. Oh, capisco. Comunque nella domanda di prima intendevo più che aneddoti vari, magari dei nomi di luoghi o nomi ucraini a caso, così mi improvviso un discorso plausibile e sembro, sembra che ne sappia pacchi. Uh, ah, beh, le città principali sono Lviv, Lviv, Kharkiv, Kharkiv, Mariupol, Mariupol, Odessa, Odessa e poi c'è Kiev, la capitale. Ok. Eh, qualche nome di generale ucraino? Ma guarda quelli non li sa nessuno quindi puoi inventarteli di sana pianta Giusto Poi tanto se mi chiedono per googlarlo dico che si scrive in ucraino quindi non capirebbero i risultati Poi per inventarli usi come nome un nome russo a caso e per i cognomi memorizzi quelli popolari e li mescoli Ok Ok, ecco allora mi ricorderò nella intro di metterci una parte dove improvviso una mini spiegazione con nomi di città e gente a caso tipo Lviv Kharkiv Mariupol e poi vediamo quanti ascoltatori la sentono in intro e pensano wow ne sa pacchi davvero e poi arrivano qui e realizzano il misfatto ci sta a proposito di cose che magari ci stanno ma in ucraina non ci stanno hai delle parenti rifugiate fighe da presentarmi magari eh, purtroppo no eh, ne ho un paio ma sono rimaste lì nelle zone tranquille come purtroppo cioè in ogni caso sono tue parenti quindi non puoi Accol beh in bocca non rimangono incinte dico per esperienza ma immagino si impara anche sui libri di scuola questo no ma aspetta come per esperienza comunque una cosa che ho notato delle fighe ucraine è che in generale il tasso di femminismo mm. che non era già altissimo in tempi di guerra è calato a zero ah giusto ho sentito che nei primi giorni della guerra c'era il problema delle fogne quindi fiumi contaminati da tinte per capelli e decoloranti mm. eh sì perché come hanno sentito il primo telegiornale sono corse in bagno a scolorirli dal blu, magenta, rosso e rosso e ricolorarseli di Ariano. Chiudiamo con qualche domanda filosofica allora. Come la vedi tu per il futuro dell'Ucraina adesso che la situazione è un po' incerta? Per quanto riguarda la guerra, beh in realtà non lo so. Forse un punto cruciale per farla finire sarebbe conquistare la zona di Chernobyl e i primi che si mangiano le scorie nucleari creeranno dei super soldati. Un altro modo in cui si potrebbe risolvere sarebbe far fuori Putin dall'esterno o sperare che lo faccia qualche oppositore interno forse quella è la più probabile visto che sembra esserci molto scontento anche all'interno della Russia sull'invasione cioè un pazzo ma sai che sento tutti dire sta cosa che Putin è un pazzo guerrafondaio e che bisogna assassinarlo e che lo tolgano di mezzo e bla bla bla ma poi penso ma siamo davvero così sicuri che sia proprio Putin il burattinaio unico o principale dello spettacolo diciamo cioè davvero pensiamo che la Russia soprattutto il governo russo cambierebbe istantaneamente con la sua morte e, e se il sistema governativo russo fosse più decentralizzato di così cioè se rimuovere Putin semplicemente Attivasse una sorta di meccanismo di autoguarigione per cui si nomina un successore e la prossima faccia pubblica del governo riavvia tutto il teatro. Immagina poi che sforzi organizzativi richiederebbe un'operazione del genere. È tutto in fumo e poi semplicemente il governo triplica il budget per la sicurezza e i controlli e per altri cento anni lo prendiamo in culo. E quindi? Ma eh, probabilmente l'unica via che può funzionare a lungo termine E certamente non a breve perché lì non possiamo farci niente È un cambiamento diffuso nelle menti dei cittadini, degli oppressi Ma non intendo neanche un partito politico Intendo un movimento proprio Un'ondata di cambiamento nel pensiero della gente Un movimento di pace Un movimento di unità Un movimento di speranza Un movimento di libertà Un movimento... Senzi. Senzi.